Eh, nel corso dell'evento del 15 marzo sui bonus edilizi e le opzioni di sconto e eh, cessione in cui ci sarà una panoramica tra eh, passato, presente e eh, futuro. La prima domanda riguarda proprio i bonus edilizi. Eh, quali possono essere le eh, misure eh, per il futuro delle agevolazioni edilizie eh, nell'ottica di magari renderle eh, strutturali? E efficaci per una programmazione di lungo periodo? In parte le detrazioni edilizie strutturali lo sono perché quella base del 36% su tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia è già una norma strutturale. Su queste è del tutto logico che anche in futuro possano essere previste degli incentivi rafforzati con riguardo a interventi aventi una forte esternalità come quelli di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. Penso che sia ragionevole immaginare che anche le tanto discusse opzioni di sconto e di cessione possano continuare a trovare un posto naturalmente non come è stato in questi anni che sono stati anni eccezionali, ricordiamo tra l'altro che appunto del resto questa disciplina è nata sotto Covid, quindi eccezionale per definizione, nessun paese può permettersi 60 miliardi di crediti fiscali che si generano ogni anno, bisognerà mirare in modo più Uh, attento quali interventi rendere optabili con sconti e eccessioni, pochi ma buoni. A questo punto colgo la palla al balzo per dire quali potrebbero essere pure le modifiche alla cessione del credito per far sì che possa essere ripristinata ovviamente per interventi mirati. Beh, adesso è in corso di conversione il decreto 11 con cui è stato disposto il blocco con però delle norme che tutelano tutte le operazioni in corso, eh, direi che relativamente a questi aspetti il lavoro che sta venendo fatto dal Parlamento è proprio orientato a migliorare queste norme transitorie, sono state sollevate delle criticità in particolare con riguardo agli interventi di edilizia libera, cioè quelli senza prima un titolo edilizio, con riguardo agli interventi che beneficiano del cosiddetto sismo bonus acquistico cioè le demolizioni e ricostruzioni con successiva vendita degli appartamenti e agli acquirenti e direi che su questi fronti gli emendamenti presentati dal Parlamento sono sicuramente condivisibili e penso che troveranno poi un accoglimento nel testo finale e quindi ci sarà da questo punto di vista un miglioramento.